Oggi Uomini e Donne, Sabrina piange in studio, esterna speciale. Uomini e Donne oggi, Sabrina si commuove, il gesto di Nicolò Fabbri. A Uomini e Donne oggi va in onda una nuova puntata del Trono Classico. Si parte subito dalle esterne di Sabrina Ghiò. La tronista ha portato fuori Nicolò Fabbri, Nicolò Ramiolo e Simone. Prima di vedere le varie uscite, però, si avvia un dibattito tra Tina e Ragnolo. Il corteggiatore è convinto che la Cipollari provi un'antipatia ingiustificata nei suoi confronti già dalle prime registrazioni. Andando avanti, si parte proprio dall'esterna di quest'ultimo. I due si confidano e il ragazzo ci tiene a mettere in chiaro che non potrà mai essere uguale al suo rivale. Laggio rivela che non vorrebbe mai vederlo simile ad un'altra persona. In studio di discute un po', ma poi si passa all'uscita con l'altro Nicolò. Dopo una scarica vera e propria di adrenalina, Nicolò fabbria un regalo per Sabrina. Il corteggiatore ha infatti acquistato un pensierino per la figlia della tronista, Penelope. Di fronte a tale gesto. La donna resta senza parole e visibilmente emozionata e commossa. In studio, la Dio rivela di aver paura di essere giudicata come madre per la sua scelta di partecipare a un programma come Uomini e Donne. Con Simone è invece un'esterna molto tranquilla e di conoscenza. Una volta finito di mandare in onda il video, però, si accende una discussione contro Fabri. La tronista è venuta a sapere che il corteggiatore ha chiesto, a quelli che dovrebbero essere i suoi rivali, di andare a ballare insieme dopo la puntata. Mattia e Paolo hanno entrambi portato in esterna la bella Angela. Con Marciano si beve un cocktail e ci si lascia andare a varie chiacchiere. Il tronista rivela di aver fatto una bella scoperta e spera che la ragazza si dichiari per lui. Con Crivellin si scambiano due parole al tramonto. In studio le viene chiesto se sia pronta a dichiararsi, ma lei si dice ancora confusa. Inoltre, Paolo rivela che non aspettava tutta quella complicità con Mattia.